Ciao. Allora, oggi sfogliamo il catalogo del Libro Shop numero 9 che valido fino al 26 luglio del 2017. In questo album troverete tantissime offerte perché tutti i prodotti sono scontati fino al 40%. Avete sentito bene, sì. Poi ci sono le offerte di fine serie con sconti fino al 60 e quindi un album wow e lo abbiamo sfogliato molto velocemente perché davvero vedere tutti i prodotti sarebbe troppo ed è... iniziamo a sfogliarlo. Allora eccoci, dunque, vediamo subito l'anteprima, ok, direi di andare abbastanza veloce in questo album e vi mostro tutti i prodotti perché tutti sono scontati fino al 40%, quindi ora ve li mostro, ecco tutti i prodotti della linea eh, viso, quindi a un vegetal, quella ed è ride ferme tutti scontati fino al 40%. Elixir 7.9 eccola qua Eden Anties Global ecco qui Rishcreme tutti quanti i prodotti fino al 40% quindi davvero grandi offerte L'Ero de Lifting Bio eccoci qua i trattamenti viso eccoli qui quelli idra vegetale, tutti quanti la stebo vegetale ed è quelli per la pelle sensibile Sensitive vegetal Pur System la BB cream, nelle varie colorazioni, correttori, tutto il make-up, il cushion del fondotinta, gli altri tipi di fondotinta, tutti quanti anche i prodotti make-up scontati fino al 40%, la terra, il mascara, le matite occhi, eccole qui, gli ombretti, tutto quanto. Quindi è davvero il momento di fare super scorta. Le matite per le sopracciglia che sapete che adoro, le matite labbra, primer labbra, i rossetti, eccoli qui, i, de, i rossetti stick e tetto gloss, gli smalti, eccoli qua tutti quanti, poi ovviamente i trattamenti per il corpo, quindi gli esfolianti, trattamenti corpo, nutriente, riparatore, eccoli qua con l'idratazione, i prodotti per i piedi, tutti i solari, eccola qua, protezione medio-bassa, media, protezione alta dopo sole linea ehm, almonoi tutti i profumi tutti quanti le vostre profumazioni preferite veniamo ora ai prodotti di fine serie che sono scontati fino al 60 per cento quindi tutti i pennelli, perché sapete che li hanno rifatti, eccoli qui, gli smalti, quindi è davvero il momento di eh, prendere i, i colori preferiti, eccoli qua, i prodotti per Nail Art, eh, l'ombretto in crema lunga durata, oppure il mascara Smoky, o il blush, questo, nel colore eh, Cranberry Shintilland, i vari rossetti, ad esempio il Grand Rouge, ehm, Rose oppure matita vegetale, i sex pulp ed è, i rossetti nelle varie tonalità, del nude, del rosa o del rosso, lo struccante è tre tè di tossinanti. Ed è il balsamo istrutturante a azione intensa, il gel doccia alle fiori loto e delle varie informazioni che sono andate in fine serie, e questo, molto velocemente, era tutto l'album. Allora eccoci, abbiamo sfogliato tutto l'album, vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini. C'è sempre anche il link per scaricare il formato pdf e il catalogo, così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi elettronici come siete più comode, e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di VeroChef.